a tutti ragazzi e benvenuti sul canale eh, oggi è un altro episodio dedicato a, ad un unboxing eh, in particolare dedicato anche al mio sponsor che è Play Giochi Editor il quale mi ha diciamo eh, inviato questi prodotti questi prodotti tra cui una tastiera Logitech wireless con mouse wireless vi faccio vedere ragazzi diciamo una bella tastiera poi la Logitech che insomma sarà cazzi sua e poi ragazzi abbiamo una serie di speaker 2.1 che servono per, per PC ovviamente e, e qui, qui ragazzi abbiamo il pezzo grosso il pezzo grosso che è un un computer fisso ragazzi un computer fisso della Lenovo e questo computer fisso diciamo non mi interessa tanto la marca quanto il case ma quanto quello che ha dentro ragazzi questo computer allora questo computer è un octacore più un quattro quad core aggiunto ragazzi quindi è una è una bella bestiolina tutto ciò che mi serviva devo ringraziare Play Giochi Editor per avermi per avermi dato questa, questa cosa anche perché ragazzi per me come ho detto, siccome è il mio sponsor automaticamente è gratis quindi a questo punto andiamo ad aprire come dicevo questo pc ha una ha una diciamo un 8 core affiancato da un quad core una scheda video dedicata e insomma diciamo che è un bel pc, si fa i cazzi suoi ragazzi, si fa i cazzi suoi qui abbiamo tutti quanti i vari accessori, Ci abbiamo anche un mouse fornito dalla Lenovo, adesso non sto qui a farvi vedere però comunque è un bel mouse anche se eh, per i giochi editor si è offerto di inviarmi un, uh, un pc, cioè un mouse. Qui abbiamo il manuale delle istruzioni, abbiamo un po' tutto, tutte le caratteristiche, poi ve le lascerò a schermo le caratteristiche di questo pc più specifiche, e dicendovi se volete sapere, diciamo tutte le caratteristiche, quello che ha. A questo punto andiamo a vedere, suppongo questa sia la tastiera in dotazione con, la, con il pc ragazzi, Abbiamo una tastiera in dotazione anche, ah, io, io per fargli unboxing ragazzi ho proprio negazione più assurda perché io vi ho scasso tutto, rompo tutto, questa anche qui è una tastiera, diciamo è una bella tastiera ragazzi, non è neanche male come tastiera, ovviamente però è, diciamo ha il... Eh, come si dice il cavo che a me piace poco anche perché avevo la mia vecchia tastiera e, e tutto il resto insomma però diciamo che eh, come pc è abbastanza completo passiamo al, al pc ragazzi passiamo alla bestia perché io ragazzi lavoravo con il portatile tutti sapete che io lavoravo con il portatile e parlando con Playjockey Editor mi ha detto guarda se vuoi ti mando un pc eh, non mi devi dare nulla eh, fai un unboxing del, del pc e te, te lo tieni ti mando il pc con gli annessi e connessi io ragazzi sinceramente non è che sono stato lì a guardare molto ehm, a guardare molte cose insomma vi eh, ho detto quello che mi poteva interessare più che altro la ram tutte queste cazzatelle varie insomma e, e quindi nulla questo ragazzi è il pc che poi andremo a vedere insieme quando, quando sarà montato vedrò come, come va questo pc e, e tutto il resto ragazzi tutte le caratteristiche tecniche tutto quello che ha un po tutto insomma diciamo che è un bel pc è un bel pc una bella base ha cioè una scheda eh, video dedicata quindi ha belle cosine quindi passiamo ad aprire altre cose e vediamo che cosa abbiamo ancora questo vabbè ragazzi quella era una breve inquadratura del mio gatto che stava lì a farsi i cazzi miei comunque dicevo passiamo a vedere altre cosine ragazzi allora questo qui è uno speaker per pc anche se non ne avevo bisogno però play Giochi editor l'ha voluto fornire ugualmente e io lo accetto di buon grado è uno speaker per pc con, con un sub adesso andiamo a vedere come com'è vediamo subito com'è ragazzi non vi dico che sono felice ma mh, diciamo di più perché comunque era un pochino che eh, avevo in mente di comprare però purtroppo le finanze non lo permettevano e quindi non l'ho mai fatto finora E avevo in mente di comprare un pc fisso visto che come vi ho detto lavoravo con un dual core eh, eh, diciamo di quelli portatili spero che con questo il mio lavoro migliorerà ragazzi spero di riuscire a fare delle belle cosine allora questi ragazzi sono gli speaker <coughs> vediamo gli speaker diciamo che sono carini i speaker tranquilli il classico speaker da pc l'altro non ve lo apro perché non c'è neanche la necessità visto che sono uguali identici come dicevo un 2.1 e eh, questo è l'altro ragazzi qui c'è la ragazza mia che è, è come lo voleva aprire per forza e l'abbiamo aperto dai allora qui ci abbiamo gli speaker e qui abbiamo il sub ragazzi il sub non è niente di speciale non è nulla di così eh, allucinante, però è bello, diciamo, nel suo insieme è abbastanza bello, ragazzi, come vedete, mm, diciamo, a prezzi contenuti, quindi se avete bisogno di alcuni di questi articoli vi basterà chiamare Play Giochi Editor. Qui abbiamo il tastino di accensione, spegnimento, i suoi cazzetti, i piedini, i cazzi e i mazzi. E diciamo che nel suo insieme è costituito così, ragazzi poi qui abbiamo il cavetto e va bene poi abbiamo la tastiera ragazzi la tastiera questa tastiera eh, questa questa secondo me pure è il pezzo forte ragazzi vediamo un attimino dove si apre tanto mi inquadro il gatto mio che se fa i cazzi miei allora qui abbiamo un mouse della Logitech anche la mia vecchia tastiera era della Logitech. Questo è un bel mouse, ragazzi. A me piacciono i mouse così molto, molto maneggevole. Molto pratico, secondo me. Poi andremo a vedere insomma tutti i vari cazzi e mazzi. E qui abbiamo la tastiera, sempre della Logitech. Vi ricordo ancora, questi articoli li potete trovare da Play Giochi Editor che è il mio sponsor ufficiale del canale Questa è la tastiera della Logitech ragazzi inutile aprirla però vai. apriamo anche questa è una bella tastiera una classica tastiera da pc da pc fisso nulla di... di che però una bella tastiera ragazzi anzi Secondo me Logitech è una delle migliori marche per quanto riguarda gli oggetti da PC quindi penso che sia una delle migliori marche poi questo è un mio pensiero ragazzi qui dovremmo avere da qualche parte il sensore della tastiera eccolo qui ragazzi che mi era caduto questo è il sensore della tastiera della logitech che comunque va inserito nel pc e e, e fa i suoi cazzi insomma quindi detto questo ragazzi eh, questo è tutto quello che io ho ricevuto dal mio sponsor ok queste sono le tastiere di base del, del pc che non le mettiamo facciamo che non le includiamo e abbiamo anche il nostro pc della lenovo ragazzi qui abbiamo anche il mouse ragazzi e così questo è tutto il pacchetto che mi ha inviato play Giochi editor eh, dopo comunque ho detto vi metterò tutte le caratteristiche di ogni oggetto se volete ve le metterò in video ma in particolare quelle del pc che è un buon pc ragazzi quindi se avete bisogno di, di alcuni di questi oggetti o magari alcuni oggetti come questi però migliori eh, dovete contattare semplicemente play giochi editor qui c'è il mio carto ragazzi dovete contattare semplicemente play giochi editor per, per informazioni per quanto riguarda i costi e tutto il resto Detto questo ragazzi, il video finisce qui, vi farò sapere anche delle prestazioni di questo PC che è veramente, secondo me, ottimo. Eh, come dicevo, il video finisce qui, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao!